rispetto alle brooks mi sembrano un attimino più morbide uh, ormai devo dirti la verità tra tutte queste schiume veloci In quest'estate dal caldo torrido dove comunque preferisco camminare scalzo, una delle principali innovazioni lanciate sul mercato, questa Puma di Nitro, secondo me rappresenta un vero paradosso, ma al tempo stesso una delle possibili scelte per noi polisti amatori. Per me questa è davvero una super scarpa perché sfrutta la combinazione tra una delle migliori schiume presenti sul mercato, al tempo stesso con una piastra davvero efficace, e che consentano ai polistiamatori di correre davvero al meglio soprattutto considerando che è abbastanza equivalente tra virgolette a quella di scarpe assolutamente più blasonate presenti sul mercato da diversi anni ma per capirlo veniamo senza dubbio alle specifiche stiamo parlando di una scarpa a 2 anche se oramai questa definizione non è più adottata nemmeno da correre ha un peso di 260 grammi drop 8 36 mm nel tallone 28 mm nell'avampiede la tomaia monomesh Mesh Translucida consente davvero di avere una sensazione di comfort unico e abbastanza raro penso che questa scarpa grazie all'avampiede abbondante vi consentirà comunque di avere una corsa davvero confortevole cosa non necessariamente negativa soprattutto per allenamenti intensi durante questa estate caldissima a livello di allacciatura possiamo dire che è stata disegnata in maniera molto efficace allacciatura che permetterà a noi polistiamatori amatori di correre davvero al meglio senza doversi preoccupare di fermarsi grazie ai lacci assolutamente piatti e a, comunque a un design davvero efficace. C'è una parte sintetica negli occhielli che però comunque non influenzano in maniera negativa sulle sensazioni del collo del piede. Uno degli aspetti da tenere in considerazione è che questa linguetta fluttua abbastanza eh, frequentemente cosa che potrebbe in alcune condizioni non permettervi di un, avere un'allacciatura ben precisa ma secondo me nei test che abbiamo effettuato questa cosa non succede e si riesce a correre davvero velocemente. Penso che il piede sia abbastanza sicuro anche grazie a questi lacci piatti e permettono di allacciare la scarpa in maniera efficace e la flessibilità offerta da questo monomesh consente in effetti eh, di avere un bloccaggio del piede molto efficace anche nella parte anteriore e mediale. Sebbene il tallone sia comunque molto morbido, avrete la possibilità di eh, correre velocemente ed il bloccaggio del piede sarà assolutamente perfetto senza dover necessariamente ricorrere al famoso runner knot che eh, viene utilizzato nel caso in cui la scarpa abbia problemi eh, di slittamento nella parte posteriore. L'intersuola adottata si chiama Nitro, da non confondere con quell'Elite che è invece è utilizzata sul modello più, tra virgolette, avanzato, Intersuola, che si pone, secondo noi, a metà strada tra lo Zoom X e il Pebax utilizzato dalle Soconi. Questa scarpa però sfrutta un sistema di iniezione di azoto, cosa che rende questa, la corsa della scarpa stessa particolarmente diversa rispetto a quella delle altre e, secondo me, qui si tratta di applaudire davvero Puma. Come vedremo nel seguito della recensione, il rimbalzo di questa scarpa è davvero efficace, cosa che nei nostri test RunScribe eh, è evidenziata dalla stiffness che è calcolata da questi sensori, tra l'altro la versione RED che mi è appena arrivata dagli Stati Uniti, eh, che ci permette di dire una delle migliori scarpe, soprattutto a livello di reattività presenti sul mercato. Inoltre le transizioni tra mesopiede, avampiede e tallone sono sicuramente molto fluide, cosa che vi permetterà di avere una corsa particolarmente dinamica e al tempo stesso davvero armoniosa. L'armonia della scarpa è confermata dal fatto che questa eh, suola eh, iniettata in azoto eh, si unisce molto bene alla piastra in carbonio. Come ho già detto a livello di intersuola la schiuma è particolarmente morbida, schiuma che si sentirà non soltanto a velocità molto elevate ma anche e soprattutto a corse abbastanza lente cosa che però non vi consigliamo di fare con questa scarpa che secondo noi è assolutamente adatta a correre velocemente in pista ma anche in strada nonostante l'altezza dal suolo sia abbastanza importante. E qui come dicevamo, veniamo al paradosso, nonostante questa scarpa utilizza fondamentalmente la stessa tecnologia delle scarpe più avanzate del mercato, nonostante il rimbalzo sia particolarmente accentuato, la stiffness sia particolarmente importante, la stabilità della scarpa è assicurata non soltanto dal design della piastra ma anche e soprattutto dalla tomaia che rende la parte centrale e anteriore del piede particolarmente bloccata e vi consentirà di correre in avanti senza avere eh, davvero problemi di stabilità. Dovrei comunque fare un confronto di tutte le scarpe con i sensori RunScribe, ma questo caldo mi impedisce di farlo. Quando la mia mente sarà meno offuscata, sicuramente lo troverete qui sul canale. La completa mancanza del contrafforte talonare non incide di fatto sul bloccaggio del piede, cosa che permette a chi ha problemi di tendine di Achille di avere sicuramente un alleato per correre velocemente. Sappiate però che questa parte superiore potrebbe crearvi degli sfregamenti eh, supplementari e necessariamente delle vesciche che eh, potrebbero limitare la vostra costa nei giorni successivi. Nella parte inferiore per il battistrada sicuramente eh, l'utilizzo di questa tecnologia chiamata Puma Grip vi consentirà di correre al meglio Tenete conto che il grip è sicuramente buono, il battistrada sarà molto duraturo e fondamentalmente cambierete la scarpa prima che il battistrada si consumerà. È stata pensata anche la riflettività nel posteriore, cosa che in questo periodo in cui eh, abbiamo un caldo eh, incredibile vi permetterà di correre nelle ore mattutine e serali senza nessun problema. Sarebbe comunque rinfrescante se vi iscrivesse al canale per non perdervi ulteriori recensioni di scarpe e tecnologie e di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa e parlando di ragazzino fresco sentiamo il dottor Soffientini. no, non è un ingegnere come invece mi era stato detto uh, su Instagram nel frattempo voi stay strong, keep running ci vediamo alla prossima, vado a bermi come al solito un coffee, ciao! Andrea buongiorno, finalmente siamo arrivati a recensire queste famosissime e bellissime, tra virgolette, Puma Deviate Nitro cosa ne pensi di questa scarpa? che il nome l'hai detto, intanto ciao a tutti, il nome l'hai detto te, non lo ripeterò più perché uh, so solo dire nitro uh, ti dirò che a me piacciono molto esteticamente, eh, famosissime, no, me, ma già, già ai tempi quando era uscita con le Fals e compagnia bella non aveva avuto tanto mercato, non... Uh, Fanno fatica i nuovi marchi a, a buttarsi sul mercato, guarda tipo Oca, era una scarpa un pochino... cioè l'unica è Oca che secondo me ha fatto un po' di... ha fatto tanto successo dopo. All'inizio era una scarpa un po' di nicchia, ne vendevano davvero poche, poi ha avuto l'esplosione negli ultimi anni, davvero clamorosa, alla fine è diventata una scarpa un po' per tutti. E invece Puma, non lo so, anche quando ho provato, saranno ormai 5-6 anni fa, a buttarsi sul mercato... Uh, almeno qua da noi, non, ha, non aveva preso molto piede uh, ho paura che anche con queste non prenda piede peccato perché secondo me abbiamo fatto un'ottima scarpa secondo te Andrea a chi sono adatte queste scarpe? ma è una scarpa per chi, per chi vuole risparmiare un attimino perché comunque costano relativamente poco sono scarpe per, eh, per chi piacciono tipo le zoom fly Secondo me è un'ottima alternativa, anzi, secondo me è quasi meglio, anzi l'ho trovata più, più morbida, quindi un pochino più comoda per fare i lavori più lunghi sono scarpe da, da atleti da sotto, sotto almeno 75 kg già sui 75 kg ci farei delle corse un po' più brevi volume massimo di 10 km e niente, sono secondo me le scarpe per chi vuole preservarsi un pochino di più i polpacci e in generale le gambe durante gli allenamenti secondo te a che ritmi le suggeriresti e in quali condizioni le utilizzeresti? ma eh, guarda, secondo me i ritmi sono quelli da, da letto svelto in giù per farci lenti quasi sono sprecate, anche se sono molto comode, le utilizzerei, ripeto, dal lento svelto in giù, secondo me danno il meglio di loro sulle, sulle ripetute lunghe o i medi o le variazioni di ritmo. E a livello di piastra, perché questa scarpa contiene una piastra in fibra di carbonio, cosa ne pensi? Senti la reattività e soprattutto eh, credi che diano dei vantaggi rispetto ad altre scarpe o comunque sono equivalenti ad altre scarpe più blasonate? Ti dico, intanto non riesco più a capire, cioè non riesco più a capire, il dubbio che, che ho sempre in testa è che secondo me è la mescola nuova, nuova delle scarpe più la, la fibra in carbonio che gli dà in generale la spinta. Questa scarpa l'ho sentita molto reattiva, non sento l'effetto molla che mi dà tipo la Next, però devo dire che è una scarpa che reputo molto molto veloce, quindi l'insieme delle due cose mi danno, mi danno una bella spinta in corsa. Non ti saprei dire se è meglio di, o no di altre scarpe, forse come, non so come dirti, come sensazione preferisco di più la Next perché sento proprio l'effetto molla, eh, tipo quando faccio due o tre saltelli sul posto sulla linea di partenza sento proprio l'effetto molla, su questa non lo sento però dopo quando ci ricorre è forte ci corri, quindi non ti saprei dire se ci guadagni ma rispetto a una Next, ma rispetto a un'altra scarpa da media assolutamente sì. Secondo me rispetto anche a una Zoomfly, questa qua è più veloce. Sono assolutamente d'accordo. A livello di intersuola è una delle scarpe con l'intersuola azotata. Cosa ne dice, confrontandola per esempio con le Brooks, cosa ne pensi? Guarda, ti dirò, io non so, non so chimicamente cosa cambi, ma a livello di di sensibilità sul piede poi fondamentalmente mi sembrano delle ottime, delle ottime schiume questa qua si avvicina molto alla morbidezza dello Zoom X e infatti dopo come reattività mi sembrano molto simili quindi secondo me hanno fatto un bel lavoro. Rispetto è vero, te mi hai fatto la domanda rispetto alle Brooks non ti ho risposto. Rispetto alle Brooks mi sembrano un attimino più morbide, uh, ormai devo dirti la verità tra tutte queste schiume veloci Uh, c'è poca differenza, l'unica forse era uh, l'Adidas che, che erano un po' più dure rispetto alle altre, ma in generale sono tutte un po' morbide, un po' salvagabbe ormai le chiamo. Sì, questa direi che è proprio nel, nella parte tra, tra le più morbide, assieme al Fuel Cell di, di New Balance e, e ovviamente, ovviamente Nike. A livello di battistrada invece che sensazione hai avuto correndoci in pista? Cosa ne pensi? Bah, battistrada, nulla da segnalare, è un normalissimo battistrada Uh, normalissimo nel senso che non, non scivoli, bisognerebbe provarlo con i lavori forti sulla, sul bagnato per fortuna io non ho avuto la possibilità perché ero in Sicilia e, e, il battistrada però rimane intonso quindi è un ottimo battistrada diciamo una gomma dura fatta bene che non si consuma il grip nella norma e a livello di scarpe simili a che, che scarpe le paragoneresti se dovessi fare un confronto? Eh, mi stai facendo una bella domanda perché comunque questa qua non è la scarpa più veloce di, di casa Puma e dovremmo metterla in paragone con la, con la Rocket X per dire di Oca, ma rimane comunque un pochino più morbida e mi sembra addirittura un pochino più reattiva di quella scarpa lì quindi eh, ti direi Stesso livello di una, di una Rocket X, un po' più veloce, un po' più morbida ed è sicuramente più leggera invece di una Zoom Fly 3 e, e meno stancante sull'avampiede rispetto a una Zoom Fly 3, per dire le, le due scarpe che secondo me si avvicinano un po' di più. E dal punto di vista dei pregi e dei difetti di questa scarpa mi hanno segnalato ovviamente il pregio... Il, il prezzo e il difetto, il, il tallone tu cosa ne pensi? Il tallone non so di cosa si siano lamentati, a me va benissimo così, la tomaia non mi dispiace. E... No, beh il pregio è che comunque è davvero una scarpa che costa poco ed è super veloce. Se non avessimo l'obbligo di, di cambiarci le scarpe ogni, ogni tot forse prenderei sempre questa. Guarda, ti dico, faccio fatica a trovare dei difetti, anzi, non, non si scandalizzi nessuno, ma io faccio, faccio davvero fatica e quindi ti direi che di, di grossi difetti non ci sono, quindi, boh, non lo so, mi piace così questa scarpa. Quindi su suggerisci agli iscritti al canale di provarla, perché comunque... Ha un ottimo rapporto qualità-prezzo? Ha un perfetto rapporto qualità-prezzo, assolutamente. Sì, sono da provare. Secondo me sono, rischiano di essere la scarpa del 2021. Ultima domanda. Ci sono comunque altre scarpe Puma nel catalogo. Quando testeremo queste altre scarpe? e Soprattutto dal tuo punto di vista cosa ne pensi? Bisogna vedere il maialino con, con i coffi, quanti ne ha dentro, i soldini e vedere quanto ci mancano. Eh, no, sono davvero interessanti queste Puma e poi eh, bisognerebbe davvero provarle quindi hanno fatto un ottimo lavoro eh, rispetto alle fasche, erano delle scarpe un pochino indietro rispetto alla concorrenza e ai tempi queste mi sembrano davvero buttate sul mercato già a un livello altissimo Con un ottimo rapporto qualità prezzo su tutto il catalogo Direi che di sì che è la cosa più importante per gente che macina un sacco di chilometri o comunque in generale ogni due o tre mesi cambia scarpe. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima, ti devo offrire io il caffè. Ciao! Ciao!